Energia, un tema molto discusso in questo ultimo periodo perché abbiamo davvero problemi di approvvigionamento di energia. <ride> e diciamo che questo video si è lasciato attendere abbastanza, ma perché ho dovuto un po' eh, informarmi, dovevo capire quali erano i migliori prodotti, i migliori mh, prezzi sul mercato. Ho dovuto informarmi sui collegamenti, su come funzionasse Ho dovuto fare alcuni test. Ho dovuto creare il gazebo per sostenere tutto e è uscito un, un, un lavoro carino ma voi dovete dirmi sempre cosa ne pensate quindi nei commenti qui sotto fatemi sapere eh, se posso fare dei miglioramenti ma adesso vi lascio al video però nel primo vi faccio vedere come è uscito così vi spoilerò subito il tutto ecco lo vedete lì i pannelli già messi sul gazebo in tutto il loro splendore e funzionano già alla grande. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere, vi lascio al video e mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e accendete la campanella, molto importante per ricevere una notifica che è uscito il mio video, niente di più. Ciao, a dopo. Quindi, come vi ho fatto vedere nell'ultimo video, vi ho fatto vedere le batterie che ho acquistato, l'inverter potentissimo. Ma adesso voglio farvi vedere proprio come ho fatto tutto il collegamento. Infatti io ho comprato questi morsetti, eh, più e meno, e adesso vi farò vedere tutto il collegamento. Perché qui è molto importante collegare tutti i vari cavi nella stessa maniera. Infatti in questo momento voglio mh, collegarli insieme. E quindi vorrei avere la stessa tensione delle due batterie in questo momento vedete una batteria d'auto da 45 a e la batteria da fotovoltaico io li ho collegati insieme perché volevo provare a vedere cosa succedeva ovviamente questo collegamento poi l'ho eh, sostituito con un'altra batteria da fotovoltaico quindi questa batteria d'auto eh, l'ho praticamente eliminata Qua vediamo come mettiamo il più sul più dell'altra batteria e ho messo meno sul meno. Quindi cosa succede? Che sia una che l'altra il risultato è 12 12V65. Infatti se andiamo a vedere nell'altra batteria ha preso lo stesso voltaggio. Quindi è ottimo, mi raccomando devono avere più o meno lo stesso voltaggio. Ma ora passiamo all'inverter. Come potete vedere io ho collegato le due batterie in serie, quindi adesso collegheremo il polo negativo all'inverter negativo e il polo positivo all'inverter. Mi raccomando non invertite questi due poli perché sennò no facciamo un bel patatrack, a parte che bru brucieremo l'inverter probabilmente. Adesso attraverso il pannello, che quel pannellino lì viene collegato a direttamente all'inverter possiamo vedere la potenza erogata quindi anche la carica delle batterie nonché il voltaggio infatti un phone da 2000 watt come potete vedere gira tranquillamente vedete che il voltaggio si abbassa vuol dire che sta erogando quindi tutto ok cosa ho fatto allora ho comprato un'altra batteria di, da fotovoltaico perché non volevo avere quella batteria da auto allora mi sono fatto arrivare direttamente da amazon una bella batteria da 120 amper deep cycle cioè scarica molto profonda e molto performante a questo punto dovevo fare solo il gazebo mettere un bel gazebo adatto per i miei pannelli fotovoltaici che ho acquistato su ebay solo che non ci stavano su, sul gazebino che avevo io quindi era molto molto debole quindi ho dovuto rinforzarlo un pochettino allungarlo un pochettino per poter metterci su il tutto come potete vedere eh, qua lo sto smontando non è stata un'impresa molto facile perché eh, non, non sono riuscito da solo a tenere tutte le travi ma in qualche modo ce l'abbiamo fatta E a questo punto mi sono reso conto che abbiamo qualche problema, qualche problema di tenuta, non si capiva se andavano sopra, sotto, a destra, a sinistra. Questi, questi travi. E vabbè, ho provato a, fare, a prendere due misure il giorno dopo e mi sono dato da fare. E come vedete, è molto, molto più lungo, bello ballerino, ma sarà bello che rinforzato. Vediamo poi il risultato finale. E come risultato ta-daan! ecco voi il mio gazebo nuovo rinforzato. Mi raccomando se vi piace iscrivetevi al canale e accendete la campanella molto importante. Quindi sono andato subito in garage a prendere i pannelli fotovoltaici acquistati su ebay a un prezzaccio davvero eccezionale perché è un progetto che lo sto portando avanti da molto tempo e l'ho portato direttamente nel mio giardino. Eh, prima di installarli gli ho dato una bella pulitina e le mie tartarughe devono sempre curiosare mi raccomando puliteli bene in modo che il sole possa eh, arrivare nella maniera più precisa poi mh, sono molto molto pesanti quindi eh, se siete da soli fatevi aiutare ma siccome io ho una bella testardaggine devo fare sempre le cose da solo e faticare un sacco infatti meno male che non c'era tanto sole ma comunque faceva caldo rinforziamoci alla maniera Pippo e andiamo avanti eh, mettiamo velocemente il tutto perché io ne ho acquistati addirittura due e quindi sono andato a prendere l'altro ho fatto la stessa cosa con il secondo pulito bene bene bene e piazzato sopra come risultato ecco a voi con le lampadine belle messe io le ho messi uno vicino all'altro io ho lasciato uno spazio tra di loro per far passare l'aria ed è tutto collegato cioè tutto collegato, diciamo che ho utilizzato un po' dei collegamenti primitivi all'inizio ma era solo per testare il tutto quindi ho preso il mio bel tester e ho verificato che la tensione dei pannelli risultasse positiva cioè che funzionassero magari non badate al caos che ho in, in cantina perché come tutte le cantine però ecco qua, è tutto impostato, con l'inverter potentissimo che comunque è molto più potente di quello che posso utilizzare, è un po' sprecato per questo però ho l'idea di poter ampliare un po'. Poi ho messo come vi avevo anticipato tempo fa i supercondensatori, che questi super condensatori danno eh, un po' di spunto alle mie batterie fotovoltaiche fotovoltaiche fotovoltaico non so come si dice quindi ho una batteria da 80 ampere fotovoltaico una batteria da 120 ampere 140 non mi ricordo 120 ampere si sì, eccolo qui sopra poi ho fatto una specie di prova questo è un test eh, non vi preoccupate lo so che non è come eh, si deve però ho, ho messo una batteria da auto da 45 amper, magari eh, aumentiamo un po' l'amperaggio ma magari questa la toglierò perché comunque non è un collegamento adatto questo quindi non seguite il mio il mio esempio poi cosa ho fatto allora questo è il suo eh, pannello di controllo il caricatore regolatore solare come vedete qui eh, vi faccio vedere bene qui vedete come sta eh, praticamente se mi metto a fuoco ecco qua sta caricando le batterie attualmente sono 12,1 volt eh, le, queste sono le batterie e eh, ho fatto un po di collegamenti così perché qui questa presa è un po' tutto grezzo e eh, non lo so lo so non mi insultate perché poi collegando la presa qua questo qui accenderà le lucine fuori in, nel gazebo quindi eh, speriamo che non si incendi qualcosa, vabbè, non mi limitate, vi faccio solo vedere come l'ho fatto e mi raccomando, datemi dei consigli su come fare, fare meglio il tutto. Se sto sbagliando qualcosa, ditemelo, eh, non vi preoccupate, io non mi offendo. Quindi commentate, commentate e commentate. E come ultima cosa, commentate. Ah, mi sono dimenticato questo qui perché io ho fatto... Eh, sì, non si apre, però sotto c'è il salvavita perché vorrei anche avere il salvavita è collegato con tutto dove arriva esattamente qua alla presa quindi questo qui poi andrà a finire su in casa perché l'ho fatto andare in casa <ride> ecco come avete visto eh, il progetto è questo io ho fatto alcuni test, come vi dicevo prima, e li sto continuando a fare, ma vorrei fare alcuni test insieme a voi. Quindi non perdetevi l'altro video in cui vi farò vedere l'effettivo funzionamento di questo mini impianto fotovoltaico e fatemi sapere cosa ne pensate. Io infatti, come vi ho fatto vedere nell'altro video, ho fatto una presa dedicata qui per poter utilizzarla quando voglio, però diciamo che voglio sfruttare al meglio questo mini impianto fotovoltaico quindi faremo alcuni test quindi mi raccomando seguitemi nei prossimi video non mancate di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace ci vediamo al prossimo video rimanete sintonizzati